È bello che noi parliamo di tecnologia e di internet, ma essendo tutti insieme siamo qui, siamo vivi, siamo fatti di carne e parliamo tra di noi. cosa siamo partiti dalla scelta dei personaggi che poi sono persone, persone in carne ed ossa e abbiamo scelto eh, quattro personaggi e li abbiamo scelti questi e non altri perché mh, queste persone a nostro avviso sono quelle che più di altre hanno contribuito in modo essenziale alla cultura libera e con delle scelte rivoluzionarie. La parola partecipazione ci ha guidato fin dall'inizio, sia nel momento della stesura perché il testo l'abbiamo scritto a quattro mani e facendoci aiutare anche da diverse persone, professionalità eh, rispetto agli argomenti che volevamo trattare, sia nel momento di confronto con i giovani attori dove ci siamo confrontati non soltanto sul, sul testo, sugli argomenti ma anche sul, sul linguaggio di installare un sistema operativo proprietario le nuove parole d'ordine sarebbero state controllo e limitazioni e a me questo non stava per niente bene non puoi toccare, non puoi sentire la tensione il calore degli altri non, non senti il conforto sai per me è frustrante, delle volte penso che mi piacerebbe conoscere meno gente ma potermela godere di più